Ciao, sono Marco e bentornati nella mia serie dedicata alla domotica. Come ogni settimana recensisco un accessorio, vi faccio vedere come si fa a collegare l'impianto elettrico e successivamente come si fa ad accoppiare alla propria applicazione. Questa settimana recensirò un accessorio di una marca che si chiama Jimbo, è una marca che ho trovato su Amazon, aveva così tanti feedback che ho deciso eh, di comprarne uno eh, per testarlo. Eh, ci sono vari dispositivi eh, che ha costruito questa ditta, eh, la maggior parte sono per, eh, sempre per la domotica ma per il collegamento degli interruttori quindi per accendere e spegnere le luci. In più ho fatto questo modello che è un modello a due canali, due canali cosa vuol dire? Che si possono collegare eh, come si chiama due accessori oppure si può collegare un accessorio adibito a, come si chiama, a due funzioni. In questo caso è il motorino delle tapparelle divido in due funzioni perché c'è la funzione per salire e la funzione per far scendere la tapparella. Eh, niente, eh, il cablaggio è semplicissimo, è forse quello più facile che ho trovato, eh, come si chiama finora che ho collegato perché basta collegare tre fili. In questi tre fili che vengono collegati a questo pannello eh, c'è già compresa anche il collegamento al modulo wifi. Come vedete è una presa touch, eh, quindi c'è già il modulo wifi integrato. Eh, come vedete è un pannello touch, come si chiama, con eh, retroilluminato, con, eh, con tre led. Eh, la cosa è molto bella perché quando lo collegate anche di notte si vedono i led accesi. Eh, come dicevo funziona a touch, quindi basta sfiorare eh, come si chiama? il tasto, vedete, con quello in mezzo si blocca la tapparella nel punto desiderato chiaramente schiacciando dall'altra parte, il motore gira nel senso inverso. Funziona anche come tasto interbloccato, eh, vi faccio vedere, non è proprio un tasto interbloccato, ma simula l'effetto del tasto interbloccato. Quindi se noi per caso stiamo facendo girare il motorino in un senso, se decidiamo di farlo girare nell'altro senso, vedete, anche se ci sbagliamo e schiacciamo l'altro tasto, non andrà in corto, eh, come si, chiama, si bloccherà e girerà nel senso inverso, quindi chiaramente poi dobbiamo schiacciare il tasto centrale per bloccare eh, la tapparella o aspettare che arriva il fine corsa. Niente, eh, Questo accessorio ha una propria applicazione che si chiama eh, Jimbo Smart, è un'applicazione che è una, una copia dell'altra eh, dell applicazione che si chiama Smart Life, e di fatti l'unico piccolo, piccolo problemino che ha questa applicazione è che per il momento si può collegare soltanto a Google Home e non ad Alexa perché non c'è ancora la skill in italiano per Alexa, quindi o scarichiamo la skill in inglese che dobbiamo poi dopo però dare comandi in inglese, oppure scarichiamo l'applicazione Smart Life e colleghiamo quindi il touch con l'applicazione smart life e poi lì allora chiaramente abbiamo una skill per quell'applicazione se vi ricordate abbiamo già usato eh, quell'applicazione per collegare le lampadine eh, wifi niente ora vi faccio vedere come si effettua il collegamento eh, all'impianto elettrico e poi vi farò vedere come si collega l'applicazione ora vedremo come si effettua il collegamento questo è il gimbo. come vedete qui ci sono le varie prese c'è l'N che è il neutro il GND, che è la terra, quindi il cavo, quello verde-giallo, questa è la L, che è la fase, e L1 e L2, dove andranno collegati i due fili per salire e scendere la tabarella, per far salire e scendere la tabarella. Niente, questo è il motore, dal motore prendiamo il cavo blu, che è il neutro, e lo colleghiamo in N. Stessa cosa faremo con quello della presa della corrente, il cavo blu lo collegheremo sempre in N. Poi prendiamo il cavo marrone della presa della corrente, e lo collegheremo qui dove c'è L che sarà la fase e niente non ci resta che collegare i due cavi del motore che sono il marrone e il nero e li collegheremo su L1 e L2 chiaramente qua nel, GDN, nel GND scusate, collegheremo il, la terra quindi il cavo che è verde-giallo ve lo faccio vedere anche sull'accessorio come vedete questo è il cavo che arriva eh, dalla presa della corrente e questo è il cavo del motore il cavo blu, come vedete, io ho fatto un ponte qua dentro e lo abbiamo collegato a N. Dal cavo dell'alimentazione arriverà il cavo verde il cavo scusate marrone e lo collegheremo in L. E poi dal cavo eh, come si chiama, del motore, dove escono il marrone e il nero, collegheremo in L1 e in L2. Ora la collegheremo all'applicazione. L'applicazione si chiama Ginvo Smart, quindi scaricatela eh, dal Play Store. Eh, niente, una volta scaricata, chiaramente dovete eh, creare un account, vi verrà inviato un SMS con 5 numeri, eh, quelli dovrete inserirli dentro nell'applicazione. Una volta fatto questo, eh, niente, bisogna farla partire, andare in alto dove c'è il più, fare tutti i dispositivi e selezionare commuta, una volta fatto questo bisogna schiacciare eh, il tasto e tenerlo premuto fin quando non farà un click, eh, dovrebbero passare 8 secondi, confermiamo, e aspettiamo che si colleghi. Come avete visto si è collegato in, in meno di 10 secondi. In alto chiaramente eh, possiamo cambiare il nome eh, del... come si chiama? che daremo noi all'accessorio che abbiamo collegato, come vedete io l'avevo già rinominato tapparella, faccio fine, questa è l'applicazione, eh, dall'applicazione come vedete è semplicissima da utilizzare, quindi con open girerà il motore in un senso, con pausa si fermerà e chiaramente con close la tapparella girerà nel senso inverso. Qui se andiamo in, in timer chiaramente possiamo eh, come si chiama, programmare noi un, una determinata ora, quindi una determinata ora si potrà accendere la, come si dice, la tapparella, farla salire, scusate, oppure farla scendere o, chi, o chiaramente si può anche decidere un orario, non soltanto un giorno o si potrà anche programmare un'intera settimana ora siamo giunti al termine eh, della recensione come avete visto eh, questo pannello è molto semplice da montare e anche da configurare e niente, si collega in automatico addirittura con Google Home Mini io ci ho messo un secondo, basta far partire Google Home Mini scaricare eh, l'applicazione che è Ginvo Smart e si collega direttamente in automatico eh, spero di essere stato eh, d'aiuto per qualcuno se qualcuno eh, fosse interessato a comprare l'accessorio vi lascio il link in descrizione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella così settimana prossima il prossimo video che farò dedicato alla domotica vi verrà segnalato. Grazie e buona serata.